Guardate com'è tenuta bene questa passeggiata, con una bella ciclovia a fianco. Buongiorno a tutti, la tappa di oggi è Viana do Castelo, circa 25 km. Anche oggi il tempo non è dei migliori, ma perlomeno fino ad ora non sta piovendo. Iniziamo. ho detto niente Stefano 76 mi dice che sul cammino non mi vede molto contento che rido poco ragazzi io qui sto benissimo sono pervaso costantemente da euforia e felicità ci mancherebbe altro anzi vi dico di più i due giorni di brutto tempo che ho passato sono stati in fondo in fondo anche quelli molto belli la pioggia in sé per sé non mi dà fastidio ripeto avevo soltanto paura per i miei piedi perché acqua umidità uguale vesciche per il resto paesaggio fantastico bisogno di un caffè non so come siamo messi più avanti devo fare questa deviazione c'è scritto che il bar è a 90 metri speriamo è chiuso è chiuso accidenti cato il proprietario al volo <ride> wow Ragazzi, incredibile. Stupendo. Sentite? Oh. Very good. abbiamo okay, chiesto solo un caffè con leche del oh, mio. Ma va bene, va bene. Ok. Grazie. Galinelle per Fatima, per Santiago. Due ore di cammino, zero pellegrini. E dopo 2 ore e 30, in lontananza, due pellegrini! Che bel sentiero! Non si vede bene lì in fondo, scorre un bel fiume. molto selvaggio il percorso è scorrevole ma bisogna prestare molta attenzione il fondo è molto bagnato è facile scivolare e se una persona si fa male qui è abbastanza complicato. Qui è bellissimo. Si chiama Cammino della Costa ma ci sono anche bei tratti all'interno come quello che ho appena superato. Quelli dovrebbero essere i chilometri rimanenti per Santiago. Questi primi tre giorni di cammino sono stati tutti diversi l'uno dall'altro. Il primo giorno ho camminato lungo la periferia di Porto per tutta la giornata, il secondo giorno ho camminato su delle lunghe passerelle in mezzo a dune di sabbia con a fianco l'oceano, ed oggi sono passato all'interno di uno splendido bosco lungo un bellissimo fiume. Questa è anche la prima tappa con dislivelli sia in salita che in discesa. Hmm. Devo salire di là. Fatima-Santiago. Man mano che vado avanti mi sto rendendo conto che sto affrontando questo cammino con estrema tranquillità, senza fretta. Questo può essere perché ho già fatto il cammino francese e Santiago l'ho già raggiunto. Però mi sta piacendo questa cosa. Santiago! La birra portoghese più consumata è la Super Boc, molto buona. Sto cominciando ad accusare un po' di stanchezza. È il terzo giorno, ho fatto quasi 100 km. Penso che sia normale, dai. In fondo, dietro il fiume, Viana do Castello, non si vede bene. Viana do Castello è una cittadina abbastanza grande, fa circa 90.000 abitanti. Noi a volte parliamo troppo male dell'Italia. Sto per attraversare un ponte molto, molto famoso si chiama Ponte Eiffel progettato e costruito proprio da Gustav Eiffel sopra passano le macchine sotto passa il treno da qui non si capisce un granché poi lo riprenderò da un'altra prospettiva eccolo qui e quello è il fiume Limia non finisce mai quasi 700 metri Questa è la camera di oggi. Io sto qua. Alla fine la struttura si è riempita improvvisamente di pellegrini. Cosa? che non era successa nei due giorni precedenti si comincia a sentire qualcosa del cammino vero si è creata una bella squadra di varie nazioni siamo tre italiani